Carissimi, è la ventinovesima domenica del tempo ordinario e eh, diciamo che dopo queste continue, eh, continue parabole e eh, questi dialoghi eh, che comunque vedono spiazzati gli scribi, i sacerdoti che purtroppo devono riconoscere no? di essere proprio loro l'oggetto della parabola, sono loro che non rispondono agli inviti, sono loro che non si prendono cura della vigna, sono loro che non hanno un atteggiamento umile e generoso verso il padre, verso il padrone, verso Dio e quindi adesso in un certo senso come se risentiti, come fossero risentiti, no? rivolgono a Gesù un interrogativo, una domanda trabocchetto Vorrebbero coglierlo in fallo effettivamente, vorrebbero imbavagliarlo, vorrebbero chiuderlo e, e in modo da renderlo, renderlo così inattivo, renderlo insignificante nel suo, nel suo parlare. E quindi la domanda è, con la moneta tra le mani, è lecito o no dare il tributo a Cesare? È possibile questo che noi come credenti... Come figli dell'Altissimo dobbiamo dare le tasse al nostro usurpatore, a colui che occupa le nostre terre, a colui che ci domina ingiustamente. Non è invece giusto piuttosto che diamo a Dio, che, che ossequiamo il nostro Dio? Beh, è certo che se Gesù, sappiamo molto bene, avesse risposto... Eh, è lecito, certo bisogna dare tributo a Cesare, l'avesse detto con questa eh, tracotanza e con questa sicurezza, l'avrebbero subito accusato di essere un filo romano e quindi un traditore del popolo e eh, della fede, nell'unico Dio, se avesse detto non è lecito dare, non bisogna dare assolutamente nulla a, a Cesare, allora l'avrebbero denunciato, insomma l'avevano in mettere in un angolino, cogliendolo in fallo. Eh. Qualunque risposta avesse dato sarebbe stata sempre per lui motivo di condanna da una parte o dall'altra. In realtà Gesù dopo un breve momento di silenzio gli spiazza, proprio eh, prendendo la monana, prendete la moneta, prendetela, cioè rendetela visibile, eh, in un certo senso mostratela e mostratevi anche voi, venite fuori per quello che siete effettivamente si nascondono dietro questi artifici, dietro questo atteggiamento normativo legalistico, nascondono tutto l'odio, tutta l'invidia che hanno verso Gesù perché appunto vorrebbero metterlo fuori dalla scena in quanto è di disturbo nella loro quiete raggiunta, quiete religiosa, quiete sociale, raggiunta e soprattutto un disturbo, una minaccia al loro potere. Ma Gesù è, è spiazzante, a Cesare quello che di Cesare e a Dio quello che è di Dio, il che significa, potremmo dire con una espressione eh, molto conosciuta, la lettera di Gionieto, che il cristiano è nel mondo ma non è del mondo e il fatto che sia nel mondo eh, vuol dire che comunque eh, fruisce dei servizi, fruisce del bene pubblico che, in cui il mondo è, in cui, in cui è inserito. È il mondo in cui si rifà a tutti questi servizi, a queste, a queste modalità ecco, di, di, so, di vita sociale e non può il cristiano non tenerne conto. Quindi in generale dobbiamo dire allo Stato vanno pagate le tasse per quello che è giusto, va osservato questo eh, con dovere di pagare, certo, ma eh, la nostra vita non finisce qua giù. Noi siamo protesi verso l'eterno e questo non dobbiamo dimenticarlo, quindi va relativizzato tutto questo, va vissuto appunto in prospettiva di qualcosa di più grande che è la nostra salvezza, che è la vita delle anime, la vita eterna in Dio, la gioia dell'eternità ed è per questo che noi siamo immagine di Dio, io sono immagine di Dio posso dire e a Lui devo ritornare. E dunque devo restare immagine di Dio, per questo sono nel mondo ma non appartengo al mondo come credente e dovrò vivere quindi secondo i precetti del Vangelo e testimoniare agli altri questa appartenenza ad un popolo scelto dal Signore, un popolo chiamato dal Signore, testimoniarlo con la mia vita perché possa essere credibile anche in questa fedeltà a Dio e in questa fedeltà all'uomo. Mentre Cesare è pieno della sua ricchezza, delle sue cose, possiamo dire Dio è pieno degli uomini, del nostro amore e chiede altrettanto amore, chiede appunto che conserviamo, che rimaniamo simili a Lui come è scritto in Genesi, creata immagine e somiglianza di Dio. Buona domenica a tutti!